Venditalia 2018 continua, siamo allo stand di Lab Caffè, la torrefazione proprietaria del marchio Caffè Gioia e siamo in compagnia di Flavio Gioia, il responsabile commerciale dell'azienda. Ciao Flavio, bentornato. Ciao Fabio e salve a tutti. E dunque, voi qui state presentando un po' di cose che vi rendono attivissimi come sempre nel segmento ma in particolar modo c'è qualcosa che stiamo nascondendo eccola qui e ora viene fuori che, eh, anzi, ah sì, lo, lo faccio spiegare a te che cos'è? Allora, eh, in pratica come sai benissimo eh, noi siamo sempre stati... Eh, pionieri nel settore del vending dell'OCS, questo settore è un settore che ci ha fatto crescere negli anni e a questo punto in cui il mercato sta prendendo delle pieghe un po' particolari, si sta evolvendo verso canali diversi di distribuzione, noi abbiamo pensato di dare uno strumento in più ai clienti che ci hanno sempre sostenuto in questa crescita e abbiamo creato un nostro sistema chiuso che abbiamo chiamato Caffè Gioia Enjoy. E che in pratica è un abbinamento tra una macchina e una capsula, una macchina che funziona in pratica solo con la nostra capsula. Verrà data in esclusiva nelle varie zone di pertinenza, di, diciamo, di, di, di attività dei nostri clienti, non potrà essere venduta online, non potrà essere venduta nei negozi. In pratica è uno strumento che viene dato solo ed esclusivamente a chi fa il vecchio lavoro del del gestore in pratica, quindi la macchina viene data e incomodato nel settore della OCS e del, del segmento casalingo per chi lo fa ancora. Eh, e abbiamo eh, proposto questa, questa, mh, questa novità al Venditalia perché ci sembrava doveroso nei confronti dei nostri clienti che ci hanno sempre eh, eh, sostenuto nella nostra attività. E allora Flavio, questa è la capsula che dicevamo prima, diciamo che uh, può entrare nella vostra macchina, uh, può entrare anche in altre macchine, ma la nostra macchina funziona solo con la nostra capsula, Perfetto. quindi il sistema chiuso è in questo, il, il gestore o l'operatore del settore è tutelato nel senso che non vedrà mai ve usare una capsula diversa nella, nella nostra macchina Bene, allora per chiunque fosse interessato a questo sistema sul territorio nazionale ma anche all'estero qual è l'indirizzo di posta elettronica attraverso il quale possono contattarti con possono contattare tutti voi per avere maggiori informazioni e magari diventare partner commerciali Allora sì, infochiocciolalabcaffè.com Benissimo e allora con questo indirizzo di posta elettronica ti invito a salutare tutti loro Arrivederci a tutti e ci vediamo alla prossima edizione del Venditalia Forse anche prima in qualche altra manifestazione nazionale o internazionale per realizzare un'intervista Grazie Flavio Grazie a te come sempre Ami Amici io continuo, non andate via perché Venditalia sebbene molti stand inizino a smontare continua